Signorini e signorine, salve da Cesaria Finzione, segretaria di redazione. Ebbene sì, siamo tornati con le Cosimo e il suo primo numero ufficiale di questa seconda annata. Per presentarvelo sono venuta giù da Marte, sperando di stare in santa pace dopo tanto duro lavoro. Anche se dopo questo viaggio mi sto girando un po' la testa. Sono quindi tornata per presentarvi il primo numero di questo anno non che fino ad oggi siamo stati con le mani in mano, perché i nostri fedelissimi hanno visto gli scoop che abbiamo fatto in questo periodo. Ma questa che vi presento è un'edizione più ordinaria, quindi cercherò di essere sintetica, chiara e coinvolgente, giusto per citare uno dei nostri approfondimenti. Grande spazio lo abbiamo riservato al web e alla normativa sul copyright, che sta cambiando le regole e alle novità legate all'intelligenza artificiale, che ci sta proiettando verso il futuro. Ci siamo chiesti quale uso facciano della tecnologia i nostri coetanei. Sempre a proposito di spazio parleremo delle colonie che si stanno costruendo, degli animali fantastici che popolano il cinema e dei supereroi che piangono il loro papà, Stan Lee. Ma tornando con i piedi per terra, abbiamo affrontato il tema dei rifiuti e della loro destinazione delle violenze sulle donne e della bellezza della persona, che non viene meno se si ha una protesi al posto di una gamba. Vi presentiamo alcune iniziative legate al progetto Cultura Mondo, che ci sta permettendo di conoscere le tradizioni e le realtà, spesso violente e sconosciute, della primavera araba e del Nord Africa. E poi sport, con le meraviglie del Lecce, e musica con la realtà degli Imagine Dragons. E tanto altro ancora. Leggete. Leggete, leggete. Per il momento è tutto. Un abbraccio dalla vostra Cisaria Finzione, segretaria di redazione.